Salve e bentrovati alle previsioni del tempo della giornata di sabato 18 luglio 2020, giornata al termine degli sconvolgimenti delle 24 ore precedenti e al principio della prevalente stabilità prevista per la settimana entrante. Nelle ore iniziali del giorno è previsto l'inizio delle schiarite in partenza dalle massime quote alpine ed appenniniche, annuvolamenti con più probabili rovesci in occidente, discendenti dal traversone di ovest-nord-ovest, -ovest, ed intense perturbazioni provenienti nella stessa direzione, incidenti sul Golfo Campano ed in estensione verso lo Ionio e l'Adriatico meridionale. L'ulteriore pressione in discesa prevede il trasporto del maltempo sulle regioni più a mezzogiorno, oltre che maggiore schiarita sul resto del paese. L'azione atmosferica prevista di nord-ovest non pronostica nessun'altra consistenza in provenienza sulla penisola, ma il solo addensarsi dei probabili rovesci in Sicilia maggiore ed in provenienza tirrenica nella valle latina. Per poi aggiungere nuova schiarita nella fase finale di questo sabato, coi soli rovesci in sortita dalla Sicilia orientale, vento medio percepito previsto in incontro al Collo Ligue e Romagnolo, variabile sul versante tirenico ed in discesa potente lungo il Canal di Sicilia e le coste Adriatiche azione dei mari in movimento stabile, sebbene siano previste in proseguimento le intense perturbazioni che attualmente riversano sull'Adriatico ed il Mar Corso e di Sardegna. Le temperature massime risultano in sensibile calo a causa del vento predominante di Maestrale, mentre a causa di mancati rilievi è impossibile fornire le minime le quali seguono la tendenza. Domandando Venia, si augura buona giornata.